benvenuti in questo nuovo video è da un po che non facevo video è da un po che non facevo video siamo tornati in un nuovo contenuto multimediale um, un po' particolare diciamo che farò un, un unboxing oggi uh, in realtà il prodotto uh, l'ho già provato in realtà saprete già il titolo della copertina anche non lo so che cos'è l'ho già provato e, e ne sono veramente cioè, molto qualitoso Quindi, Quindi tra, comparirà 3, il prodotto 2, tra 3, 1, 2, 1, 2 1, 1, 0 Eccolo qua, allora Come vedete Non mi le vedi senza l'M1 però quello prima dell'M1 E niente, andiamo subito ad aprirlo Per far vedere cosa c'è nella scatola Boh, allora questa non la tiro perché la rovina. Poi si presenta subito al computer. Non so se lo vedete. Adesso lo tolgo, senza farlo cadere. Adesso lo rompo il le... video e fare le no. Non è proprio il top. Qua scusate, ma il cavo non l'ho messo benissimo. Comunque lo lasciamo un attimo qui, non cadere. Taglia, taglia, taglia, taglia, taglia. Ok, Poi, dentro nella confezione, troviamo un filo USB-C. USB-C quindi ricarica veloce e sotto qua l'alimentatore tipo sempre USB-C con uscita di 20 volt. Adesso vado a collegare l'alimentazione e togliamo le scatole. Soprattutto togliamo la scatola. Mettiamo via questa e la togliamo. Collego l'alimentazione e arrivo. Ma tornati! Ho collegato l'alimentazione il mio Macbook. Lo andiamo ad aprire ve lo giro. No, come faccio a farlo vedere? Aspettate. Questo è lo sfondo che ho scelto di metterli. È molto carino. e molto comodo, devo dire. Perché se andiamo qua, ad esempio, noi qua abbiamo il mio canale, che qua non posso farvi vedere, dovrò... Vedete qua il mio canale. Poi, se vogliamo tornare alla scrivania pulita con tre dita... Sul touchpad, sul trackpad, facciamo così e torna al desktop normale, adesso normale ci sono già integrate le mail, FaceTime, eccetera, eccetera. Io poi ho, ci ho messo tutto l'Office 365 ai movie per montare. Si usa i movie adesso. qua abbiamo il Finder che è tipo una, non so come dire un capo un capomastro del lavoro che vede quello che fai gestisce se c'è un download e apre la parte download, dove ci sono tutti i download che ho fatto fin'ora eccetera eccetera poi abbiamo il launchpad che è dove ci sono le, tutte le app in pratica che si può anche aprire con F4 poi con F3 invece si aprono tutte le scrivanie aperte, qua mi dice scrivania e safari perché è giusto eh, come si personalizza qua il centro di controllo? andiamo in preferenza di sistema si vede uh, tipo andiamo in scrivania e salva schermo io come scrivania ho usato una foto però ci sono anche quelle di Apple preimpostate che sono queste qua è molto carina questa però a me non piace questa mi piace molto questa e quelle sinceramente di Big Sar. queste qua non, che con la modalità scura sono così non mi piacciono, non mi piace Magari molto questa, però io preferisco tenere la mia foto e qua ne abbiamo altre, un'altra che mi piace un sacco, quella del pro è questa e poi ce ne ci sono quella tinta unita, tutto nero, tutto coso, tutto blu, tutto rosso, tutto molto bello qui mi rimettiamo la mia foto ottimo allora. Come si personalizza la barra? Scusate, ho chiuso il mie sistema ma non dovevo. Come si personalizza la barra delle impostazioni? Andiamo in doc, barra dei menu ad esempio. Qua troviamo, possiamo ingrandirla, però io a me piace piccolina, tipo così. Poi ho messo l'ingrandimento che quando andiamo su col mouse si ingrandiscono le app, si può anche aumentare, però a me è troppo grande non fa impazzire. La rimetto come era, cioè così. Poi qua si può scegliere dove mettere la barra, se in basso, a destra, a sinistra, io tengo in basso. Poi qua c'è l'effetto genio, cioè cos'è? L'effetto scala che chiude le app così, a scala. Oppure l'effetto genio appunto, che le chiude così, che mi piace molto molto molto di più. Qua abbiamo diverse cose, bluetooth, qua, metto, qua possiamo vedere che mostre nella barra di menu airdrop sono tutte cose che io non avevo messo scusate non lo sapevo poi ovviamente la tastiera si illumina con i tasti così è spenta si può illuminare schermo suono e tante altre cose belle io abbiamo messo tutto qua qua abbiamo anche la nostra è in centro di controllo mettiamola così me la mette anche qua esatto quella qua e così. Devo dire, cosa che ho trovato un po' fastidiosa, che quando provi a fare, allora io uso ovviamente anche presentazioni di Google. Quando modifico la presentazione di Google è normale, ma quando provo a fare una video call, una videochiamata o con Meet, ad esempio, ho provato con Meet, scaldo un sacco qua sotto, ma tantissimo e anche qua sopra. Qua, questa parte qua. E, questa, e si parte la ventilazione al massimo, che fa un rumore. Mentre con l'M1 questo problema non c'è perché abbiamo il processore nuovo che raffredda anche. E invece con, con, con la ventilazione è veramente un. Scelta, scusate, partita la mia intro! Veramente un, un casino assurdo. E però devo dire che in generale lo trovo ottimo. In realtà, io già da qualche giorno che lo provo. Allora stavo iniziando a montare questi video, devo dire che comunque mentre monta scalda un sacco come meno però delle video call, un sacco qua e sotto che adesso non vi faccio vedere, però comunque scalda, scalda, scalda, scalda. E quindi ragazzi da questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video, questo video è un po' particolare, ci vediamo in un prossimo video meno particolare o più particolare, non so che idee mi verranno in mente, comunque ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!